Ciao sono Marco e sto passeggiando il tramonto e stavo riflettendo sul prova e riprova, io ho fatto sport agonistico per tanti anni e ho dovuto, anzi scusami, ho voluto provare delle tecniche, era necessario, se volevi vincere nelle gare sportive dovevi provare e riprovare determinate tecniche c'erano dei momenti in cui la tecnica non veniva. Iniziavi a provare quella tecnica e non veniva. Quel principio di azione-reazione non era automatizzato abbastanza, non era spontaneo. Poi, dopo aver provato, riprovato, dopo essersi arrabbiati, dopo essersi affranti, perché non riusciva, a un certo punto, magicamente, pum, succede. Diventa spontaneo. Questo è il grande vantaggio del prova e riprova, questa è la ricchezza del prova e riprova. Non bisogna mai buttarsi giù, provare e riprovare, anche se al momento non stai riuscendo. Poi vedrai che a un certo punto, a forza di fare prova e riprova, a un certo punto magicamente riesce perché hai interiorizzato tutto quello che c'era da interiorizzare per automatizzare tutto quello che dovevi automatizzare quindi prova e riprova e non arrenderti mai spero di esserti stato utile con questa mia piccola e breve pillola in questa sera dal tramonto in un posto all'aperto fantastico ti saluto con un abbraccio ciao